Ciao a tutti i noi siamo Diamantix. <ride> Marco 007, gazzi. <ride> perché ridi? <ride> non hai detto Ra. È stato un glitch. <ride> Ciao a tutti i cazzi. Vabbè, siamo tornati su Yoshi's e <ride> su Nella scorsa parte abbiamo sclerato. Yep. Vi dico solo questo. Però almeno è finita, più o meno, visto che devo no, rifare il livelli di camera. Lui deve rifare gli ultimi due livelli perché non li abbiamo ancora fatti, visto che è lo stesso giorno. Però oggi iniziamo il mondo 4. Yey. Quindi... E lui ha no. saltato la cutscene. Che no, La dire. cutscene di Kamek che ci passa. Che e dici? questo gioco non ho, questo livello non l'ho mai giocato. Yay! Okay. Io non ho mai giocato nessuno. Io di non quelli. sono mai andato avanti così avanti. Non ho mai finito il 3S. <ride> Giungla di li liane di lana. Liane. Scommetto che ci sarà una nuova meccanica. Probabilmente è inutile visto che puoi flatterare infinitamente. Esattamente, come, come temevo. Oh, guarda, puoi fare così Quando puoi fare così, semplicemente, è molto più veloce Guarda, guarda, guarda quanto è inutile Guarda che... Wow, wow, wow. Torna qui, scimmia Ho già avuto abbastanza... Ne ho mangiata S uno Queste si chiamano ukiki e non li puoi ingoiare, li puoi solo uccidere così Perfetto A mm -hmm. quanto pare qui, anche se è una giungla, oddio, ukiki Guarda come si fa Bup No, che fai? Ma lanciano le bombe, sti infami Muori Ecco No, devi usarla per... No, per non devi usare niente. Crede sei tu quello della vita. Yes. Io andrei di qui. Si fa sempre controsenso, ricordano. Oh! <ride> non le prende. Ok, mangia quella scimmia. Muori, Ukiki! Qual è Ukiki? Muori, è morto! Io. Come te. <ride> e i tuoi gomitoli. Aspetta che recupero un po' di gomitoli. Vai. Tutti i tuoi. Io ho quello grosso qui hanno colori vari, secondo me qui è, è, è di tutti colori, i colori e ne uccisa una di scimmie, come giusto che sia mi raccomando, minuto, quando ho trovato uccidete le scimmie, le scimmie. aspetta, le scimmie. aspetta, volevo fare <ride> una cosa bellissima ecco. ok oh mio dio che volo ah questo si, sì, che fa, si srotola? si sì. oh, aiuto ah, è caduta giù madonna mia, che noia sti cosi Così. Stelliana. Poco tardi, Marco. Dilliana. Non sono nemmeno lane, sono solo dei fili. Tu vieni eh. con me. E vai a prendere quel gomito. Ah, non lo prende. Eh sì, i gomitoli sono. Sono diversi dai fiori, perché non li puoi prendere con i cosi. No, ma io dico scusa. Ti contro I il coso. E uh, io via. dico. Scusa, accettate. No. Io non è accettato. Tu dici scusa. E <ride> tu hai detto le scuse. <ride> Mamma mia! Sotto <ride> <Soppe> i piedi! <ride> Bene! Um. Uh. Oh, yes! No! No! No! Lasciami! No. <ride> cioè, mi Qui è il pericolosissimo! Ok, quindi. <ride> il pericolo. Prendi quello cioè, che non nato Sono nato nel sicuro. pericolo. Aspetta. Ah. Oh! successo perché non mi ha grappato sono più? nato nel pericolo di essere attorcigliato da, uh, dal cordone ombelicare e soffocare <ride> oddio Senti. ecco ah. yeah. okay, aspetta che voglio controllare un attimo una worth cosa qua su che cosa c'è nulla ok vabbè worth <ride> it o worth it worth it mangia la scimmia cioè <ride> guerra guerra piedi worth it no Aspetta. Ok, fare. sì, è meglio controllare qui sotto. Niente, scusa, è meglio fare così. No, ma... LOL, Marco Dead. Vabbè, sei tu quello delle vite, sei pure mazzo. Lo sono sempre attento. stato. Oh, salve. Che okay, wow, wow, wow. Non lo so cosa sto facendo. <ride> sono Voglio a solo caso. prendere quello. Yay. Comunque secondo me dovremmo, dovremmo tornare indietro bravo eh, sono io quello delle vite ora Se anche quello che ha causato ma <ride> quindi che cos'è che vuoi cercare di stare sulle lane gli sulle lane. lane oh mi confonde sto gioco di parole eh, qui c'è roba sicuramente non c'era roba sicuramente ovviamente ovviamente ho controllato solo per routine <ride> mangia la scimmia Eat the monkey È il nuovo sport nazionale Eat the monkey <ride> <ride> Ah te l'ho no, rubato hit the monkey No, hit. Mi sono Colpisci neanche... la... Scimmia. Beh, usa sto, sto cocomero qua ah, per cosa? Non per serve. questi Basta, lo stai sprecando È Sprecato. E' mo, È mo mo. E mo scimmia. Scimmia. Anche parte. loro sputano. No. Io ho paura di aver mancato qualcosa sì. Speriamo Speriamo di averlo mancato <ride> Speriamo di averlo mancato Sorry Ah ah rubato il melone e ora è mio yes. Comunque è da un po' che non esce Un gioco di Mario Prendi uh, ok Un gioco di Mario vero e proprio Cioè uno nuovo se ci pensi Mario Odyssey Mario Odyssey è del 2017 E comunque intendo Mario, non Paper Mario Quindi Paper Mario dei Origami King non conta <ride> Mi conta Paper Mario? Lo Mario so, Odyssey. lo so Lo so, però se ci, ci eh, avessi pensato Cosa? Sarebbe stato sbagliato E anche questa, questa, il fatto che queste scimmie esistono è sbagliato Niente, visto che abbiamo perso Ok, no How about Ok, Basta se le prendo... prendili tu Se prendili tu a questo punto niente. Madonna mia quanto voglio uccidere sta scimmia. Sì. A questo punto aspetta un attimo che uccido. Me stesso. Ah, non sono ritorniamo morto, ma io voglio morire. So Ucciditi, nel frattempo io torno sopra. Perfetto. Checkpoint, scusa meglio. Ecco. Vai, fai il lavoro sporco. Faccio io il lavoro sporco, tu levati. Innanzitutto uccido questa. Ah ah è morta proprio come te Devo uccidere Dave. la scimmia, devi uccidere la scimmia devi. si sì, si sì, tanto c'hai una vita potevi anche morire prima di prenderlo sarebbe stato meglio ucciditi Vabbè. ho detto muori vedi che sniper vedi No! <ride> <ride> non posso morire lì sopra andiamo mio Andiamo, andiamo, che ho lasciato il gomitolo. Mmm. Sweet, sweet. E ora i viewers sweet. non sanno sweet. che gli sta un coso. Dai che ti voglio uccidere. Prega che non. Uh, che ci sia un altro checkpoint. Ok. Vuoi dire prega che ci sia. E ci sarà. <ride> allora andiamo un... qui che mi ricordavo no, che c'era Comunque l'hanno già ripreso Eh sì. Pensavo di... Ri. Vai vai Pensavo... Cosa che dice? Non so. Pensavo di avere un cocomero in bocca Invece era una scimmia Ecco avevo la stessa idea Soltanto che non è andata molto Oddio a la smetti di morire <ride> Tu sei quello della vita Ora ho la stessa vita tua Non è colpa mia se Sono le scimmie Ah <ride> Palla <a> Marco <ride> Perfetto, sono sopra Aspetta, non entrare Non fare nulla Non yeah. c'è niente Hai rovinato tutto ormai Ah, ah. sì, è questo mm? Cosa? È questo checkpoint mm. <ride> Yox yes, Super Yox yes. Va bene <ride> Si è suicidata la scimmia prima anche la vediamo Guarda ci scambiamo <ride> <ride> Tipo il coso della oh, frutta tezzole. di Kirby <ride> Oh no <ride> hanno ammazzato Kenny No no io mi sono scambiato con te così non avrei preso di danni Vai vai vai Super sì. Puoi imbollarti ti prego No Non mi fido di te Nemmeno io mi fido di te da solo Senti ti libero di suicidarti. Uccidilo. Yes. Alleluia. Timbri Gomito di. Fine livello! Si! Sì! Ci manca la spill. La spilla sp dello Yoshi. <ride> la spill parti direttamente con un gomito. Si, sì, minigio. No, no, no, no, no, no, no. <ride> Perfetto. taglio no nessun taglio <ride> non voglio guardarlo nessun taglio non vuoi guardarlo <ride> o non vuoi viverlo <ride> non voglio giocarlo Eh beh dovrei Muori gioco tutto. bonus no dovrei fare tutto ciò il prossimo Yoshi per NX è già, già da un bel po' di tempo che non prendiamo un 100% al primo colpo nel senso completando una prima volta diciamo yep Shhh. non ti ho chiesto un'opinione <ride> taglio Bene. E anche questo livello è livello. È stato livellato. Possiamo saltare la prima casa. Leveled! <susurra> Perfetto. Yay. Via livello 2. Lakimuro. Lucky Muro. Lucky muro. <ride> Sembra il nome giapponese. <ride> Anche se in Giappone non si usa il. il l'Akimuro son guai di sicuro. Oh, oh, oh. Che giochi l'A. Che giochi la non, es non esiste il carattere che indica l'A in oh, giapponese. Yes. Nooo. Siiii. Sì, Autoscroller. I miei preferiti. Vai, no, sopra, no. vai sopra. Vai sopra. Sto, sto cercando di andare sopra, non mi sopra. Aiuto, è impossibile andare sopra. What? Cosa? Ah. Sì. Ma dai, ah, è, è tipo una super battaglia pensavo, contro il super dimenzio. Pensavo fossero dei, dei muri, invece sono dei lacchituno ormai dietro a un muro. Oh! Oddio! Quanta disabilità. <ride> Questo perché mi devi mangiare mi devi togliere i gomitoli. Veloce, veloce, scappiamo. Vai sopra. No, è proprio una ingozza e poi sarà così Ecco. La Kimuro, son guai di sicuro LOL, mi ha mancato La Kimuro, di sicuro sono guai Grazie, al il gomito Dai, ci li solo salteremo No! Pff, LOL Lo mau Ne vedremo delle belle Vai! Ops Ah, si possono uccidere, ok. <ride> non lo sapevi! Sas vai, vai, sas vai, vai, vai, niente, te ne ho presi due. Oh! Ah! Oh! Oh! oh. Posso salirci sopra, please? Ok, aspetta no, ti volevo intrappolare <ride> Tipo softlock Eh no, è Serve soft lock se tipo ti scollegassi Perché? dopo averlo Perché? fatto Perché? Perché mi devi mangiare se c'hai 40 gomito lì dietro? <ride> volevo mangiare il lucky muro, sono guai di sin susi Ecco, come mi sento io Stai per fare una cosa e poi ti mangia quello Quello scemo là, storto <ride> Storto Petto. Io non sono storco, io no. sono drittissimo Ah, ah l'ho colpito Ah, ho provato a colpirmi attraverso il coso Ho fatto una double kill e <ride> ho preso pure il coso Io ho fatto la double kill La double kill Drab Aspetta, non entrare Se li uccidono tutti ci danno un premio Sì, caro di sì Eh? Ma anche no Aspetta, non uccidi, uccidi Ok <ride> basta, ne ho avuto fatta. No, ce ne voglio gomitoli. Ecco. formiamo un po' di gomitoli. Taglio. No, nessun taglio. Ah, ok, no, mi, te ne basta uno. No, è perché non voglio che tagli. Mi dà fastidio. Viola i miei diritti ah. viola. Ok. Vai. Si fa così. Attent aspetta. Ho brutti ricordi con questi. <ride> non mi fai giù Non posso se lo fai tu Yey, yeah, uccisi okay. tutti Yes Anche lassù uh, Bonk Ah non yes. è più autoscroller Perfetto giù Ah ok è vero Mmm Yum Così scemo Questo me lo prendo io sì, Sono scemo Aspetta che qui c'è roba alla tua destra Troppo tardi non si giù Lassù, che giù. Andare. Stai Lassù dove andare giù sopra dobbiamo andare Non lo so Io oh, sto mangiando tutto Prova a salire oh. un attimo Salto su un lucky muro Anche Sono no. guai di sicuro Ah ok no perfetto dai Ah no, no no guarda Ma ah, vedi che avevo ragione che c'era qualcosa dentro Sono non da wow. quell'altro Aspetta perfetto giù <ride> Ma non sta no, troppo male col tu come tempo diciamo Aspetta uh... Sì. Lo puoi annullare premendo tante robe Ecco qui Prendiamo questo Premendo tante robe okay. No Ok oh, Ok let's go no, no no no Voleva No Salta prima Ok Cosa che devo fare? Saltare prima. Per... si sì. Eh. Jackson. E l'idea dell'Olimpo. E l'idea dell'Olimpo. per sì, Jackson. Sì. E l'idea dell'Olimpo che è un film. Ah. Oh no, ok, perfetto. Guarda. Un altro autoscroller. No! Non morire! Prendi il gomitolo. Gomitolo, prendi il gomitolo. Grazie al, al piffero che prende il gomitolo. Cosa stavi per dire, signor? Eh, eh, eh, eh, mister L eh, prendi, prendi tutto, eh, mi raccomando. Ehm, um, aiuto Prendi quella nuvola, io devo prendere il gomito <ride> Prendi quella nuvola, io devo morire Ok, ciao Abbiamo perso un fiore No, no, no non è vero No, no, non è vero okay. Sono tutte dicerie Dov'è la nuvola? Non c'è una nuvola? Non c'è una nuvola Dove l'abbiamo perso? Come, come l'abbiamo perso? Ok, perché lo devi dire taglio? Sei tu se tagliare o no? Se invece necessario. Lo, lo dico no, perché se mi dire. distraggo un po'. No, non ti devi distrarre mentre ti, ti Quello lo diciamo sempre, dagli inizi: okay. dei no, tempi. no, non bisogna più dire, che dirlo che le generazioni di Marco 007 tagliare. dice taglio. Perché sia mio padre che mio nonno che mio bisnonno si chiamavano Marco007 Basta Cioè non era il loro vero nome, era il loro nickname su YouTube Ecco, questo è il fiore che abbiamo mancato Aspetta non entrare Non entrare per nessun motivo, <ride> per nessun motivo al mondo yes. Quella porta è maledetta ah, ah, ah, ah, ah, ah. Basta rubarmi i gomitoli. Vai dentro. Vai dentro. Ho provato a sparare, ma non c'era lui. Oddio, mi sono spaventato tantissimo. Scusa. Mi stava per sparare. Quello. Oh no. oh. Abbiamo altre possibilità di vittoria? No, non ne abbiamo. Non ne abbiamo bene, andiamocene nooo E eh... laggiù, è laggiù, dobbiamo rifare il giro, vai <ride> No! taglio No! Perché taglio? ci okay. mettiamo mezzo secondo che ne so <ride> andiamo a vedere vediamo come va no. ah. ok, adesso invece di andare là, andiamo giù Siamo e già adesso andati. continua giù perfetto, oh, ok Boink. Oh, wow, wow, wow! Aspetta! Yes, yes, yes. Ok, ora entriamo nella porta? Sì. Yes. Zoom. Perché... Eh, no, Z andiamo fuori ora. No. Ah no, è cambiata solo la nostra. Mangiali tutti! <ride> Ho sbagliato. Perché ah ok. No, volevo sparare il gomitolo sopra. Vabbè. Eh, ora vediamo se quel coso è un coso di cuori. Eh no, respawnano. Oddio. Mi ha salvato la morte certa. non mi interessa, ormai sei tu quello delle vite, ti mancano due punti vita. E eh, lo so, però a te mancano cinque, quindi non cambia niente. Allora uccidiamoli tutti in una. ehi, non erano punti vita, andiamocene. Che fai? No, è laggiù? Come eh no, come? Non lo so, prendiamo un'altra porta. Oh, ecco. super intendo. Come dovremmo? Eh, no, no, non possiamo più farlo. No, no, si può fare. Guarda, devo solo saltare su di te mentre salto su di te. Non dobbiamo fluttuare. Hanno avuto quello che uh, si metteva. c'è un modo di resettare Per caso cioè, non, non mi puoi dire che un, cioè, uno si blocca qua praticamente se non c'è il passaggio Come fa a saperlo? No mi sa che proprio eh... Vabbè ah. tanto dobbiamo per forza rifare il livello Sì ma come andiamo avanti? Uh, sì. Io Ah, wow, ho preso la via sbagliata. Non c'è niente, andiamocene Dove? Dove? Vieni, seguimi Invece che lasciarmi morire così Non sei morto Aspetta. Ok Imbollati Ho preso di nuovo la via sbagliata Ma sei l'inizio quello Non è quella la via giusta Dobbiamo andare in quel posto segreto che abbiamo trovato prima Ah, siamo sicuri di aver perso uh, Gomitoli e fiori No, il timbro Anche il timbro Andiamo, vai avanti Beh, Non è, è niente fiore. Ok, c'è l'ultimo fiore o il timbro No, non c'è nulla Dobbiamo rifarlo per tutto sto livello Davvero dobbiamo rifarlo per tutto? Si sì. è la prima volta che lo rifacciamo per quattro volte Mi sa pure la prima volta che lo rifacciamo per, per quattro, quattro volte. Per quattro cose ed non è la prima volta che lo rifacciamo per più. il timbro non Cioè per importa. i gomitoli volevo dire Non, non interessa niente. nessuno Non improtta ah, è, Quindi uh, dobbiamo, il fiore non sappiamo dov'è Il resto è abbastanza intuibile No? Sì, secondo me il resto uh... Bene uh, Allora adesso. Il timbro sta per forza con, con il gomito che abbiamo perso L'unico eh sì, quella è il, porta il dobbiamo entrare il, il fiore basta che siamo un po' più attenti Quindi adesso tagliamoci, rivediamo un po' Dopo che, dopo che avremo sbloccato il livello Ok, allora, tagliamo, tanto abbiamo solo sbloccato il livello nuovo Non voglio giocare in relax Niente, ci rivediamo a... Arratutto E c'è ah, una ecco. nuova segreta Oh, prendilo il coso Non lo prendo <ride> Che cacchio oh. Fermo Guarda il coso si Senti, può prendere con i gomitoli okay. normali? Ok, possiamo andare. Ok. Ok, abbiamo ripreso la... la ho porta. ripreso la porta. <ride> questo invece messo fa fare Bene, ora si mangia questo, si vola, si prende l'ultimo gomitolo. Uh, ora dobbiamo cercare l'ultimo fiore. No. Sì. No. Non voli. <ride> Bene, ci rivediamo all'ultimo fiore ora. Fiore. Questo è un fiore. Perfetto. Ok, possiamo andare. Allora, c'era effettivamente qualcosa. Io pensavo che il fiore l'avessimo già preso lì. L'ultimo timbro. No. Uh, suicidiamoci, aspetta. E le vite. Guessal dai. Perché non abbiamo le vite. Ma dobbiamo ritrovare il nucleo, ma per le vite. Sa. Cosa cosa? Ah Vabbè ora finiamo il, li il livello Ehi signori abbiamo vinto anche questo Perfetto Ora l'ultimo livello della puntata con 50 minuti sull'orologio Voglio morire Fallo pure No zitto Ho vissuto per, per un anno senza i te nel canale Non serve mm. Possiamo camminare sul fiume? No Bell'inutità il ponta allora Giù per il fiume. Giù il fiume. Mi ricorda stranamente qualcosa del martello. No, il la texture di e quel livello. Bambini. no mi sa <ride> che <ride> eh, La texture di quel livello. Quale è livello? Quale livello? Questo livello identica all'16, ok? Non devi stavarre. Quale livello? Quale livello? Non te lo dico. Ok. Attenzione a sto pesce gigante Grasso I paletti non si possono colpire Sono inutili Non mi piacciono Come avrei dovuto prenderlo? Saltando sul tipo timido Prima che tu lo uccidessi Perché non funziona? Ah ecco Ah pensavo fossero solo due Invece erano solo unite Oh Non credo che fai un impasto al pesce ok o ora dobbiamo entrambi morire tu devi morire lo puoi già iniziare a fare affogandosi funziona <ride> <ride> ah wow instant kill perfetto non tanto instant ci vuole un bel po' di tempo prima che ti <ride> oh ma che se, se è bloccato ecco ora tu vai a suicidarti che c'è 5 di vita ok non puoi affogarti Ok no. Basta andare avanti Sono vai. andato a prendere questi cosi che mi servono No non è vero non ti serve Ops Ustami come gomito Non andare qui Ok Imbollati Oh, okay. ce la faccio a salire. No. È impossibile. Non In si bolla, può salire. Vieni qui. Ma che c'hai brufoli quel pesce. <ride> dove? Come dove? Vai. No. Yes, double king. Ti odio. Come ti odio? Vabbè, facciamoci mangiare. E ritorniamo a questa parte. Bene, siamo tornati alla parte di prima, giusto? Abbiamo un problema. Solo che adesso non abbiamo le vite. Dove cattive le abbiamo prese? Non lo so. Um, abbiamo preso il gomitolo, sì. Ah, qua l'abbiamo preso, sì. Okay. Oh, oh, oh. Non ti voglio salvare, muori, Devi. Oppure imbollati. Con i veri Mie, Mia vita. Mm. Ti ucciderò. Tutte e cinque le ho prese io. Ti <ride> ucciderò dopo essere morto io. Qui che c'è? Esatto, come sospettavo. Tutto viola qui. Sì, ma. Quelli sono gli sgheri di Waluigi. Mm. Ok, andiamo. Perché non ti fai mangiare da qualcosa? I don't know. Oddio, oddio! Imbollati, oh. scemo! E se morissian. Eh, sì, no, non. non se morire adesso. Beh Marco non ti muori però. Ma dobbiamo prendere la sfida. Che sfida? Cosa? Non ha dato nulla. Perché ah, non, non ha dato no. nulla? No, perché hai perso vita per, in qualche modo? Non è non i cuori! È, il, il coso esclamativo che ho preso, ma. Mi ha dato giusto due gemma, ma non c'era nulla. Uh, dimmi che siamo giganti, dai. Che no. mi piace. <ride> sai tu scusa No, non siamo giganti pare, pare che lo mettiamo Mermi Dioshi Uh B oddio Ok non riesco a fare nulla Vroom! Aspetta li devo uccidere tutti Ok Uccidi, uccidi. Cioè lo sprint serve solo per attaccare <ride> Perché comunque Niam. mio Dio come vola alto però e prendi tutto prendi tutto Oh. Quanti timbri. Vai, vai, che rascio tutto, rascio tutto. Col potere della madre rossa. Yeah. No! Speriamo... Vabbè, non, non, non ce n'erano molti di timbri in quella fila. Speriamo... Anzi no, non ce n'erano proprio. Speriamo. Che sta roba? Uh. Una barca. Mm, Un uniamo ah, la stupenda scimmia, muore perché l'hai fatto? No, avevo so. così tanti gomitoli. Però ci sono una scimmia almeno. Oh scusa, grazie. Che cosa non ho capito, potevi anche lasciarli a me, sai? Vabbè, vai, vai, vai, vai, veloce, ok. Giard muore. Ecco vai questo. veloce. Tu vai veloce, che cosa vuoi a me? Perché anche tu devi andare veloce. <ride> ah, oh, ah, Vai, prendi quello che si e... poteva sempre fare. Oh, che fai? Non ho gomito io. <ride> medico, <ride> Niente, no. tu non hai nessuna chance di <ride> di avere oh o no, oh no, oh no la cascata come faremo eh, yeah. non è molto uh, molto cascato prendi tutto prendi tutto. Cascato uso. prendi tutto devo farlo tu prendi le cose di sotto ok speriamo sia il terzo e il quarto ok il quarto perfetto. <ride> bravo mi sono sacrificato per la patria No, Ci che devi buttare in mare. Scimmia, ma avevo una scimmia in bocca. Ora come faccio a lanciarla? A chi? La scimmia, come la faccio a lanciarla? A chi la devi lanciare? Alle cose. E uccidi sto ciccione qua. No! Sei uno stupido, Marco. Sei uno stupido, sei un idiota. Guarda, non abbiamo nemmeno tutti i timbri. Dobbiamo rifarlo per tutto. Non è vero, io ho la vita. È la prima volta che veniamo il livello Non per tutto ma la vita abbiamo Non ci manca Taglio Ovviamente dopo il livello Perfetto E ora rifacciamo il livello Ci vediamo ai cose Fiore, gomitolo e timbro Lo so Mancava quello Come? Vabbè uh, Che altro ci manca? No lo so, arriva un pesce Un attimo, possiamo tornare indietro Eh? Che serve? Come che serve? È il gomitolo Bene ah. almeno sappiamo dov'è Ora ci manca ci manca soltanto Vabbè completiamo il livello a sto punto E uh, Niente raga ci vediamo al, al fiore vabbè no, niente Marco ha deciso che non lo vuole più fare sto livello perché non riusciamo a prenderlo lo fa lui off camera dopo e lo registra vabbè eh. quindi niente ci vediamo alla prossima parte iscrivetevi